Allora, grazie Presidente. Come ricordava il consigliere Pelonzi, la Commissione Urbanistica si è riunita eh, da poco, le dico la data, il 22 marzo scorso per discutere appunto di questo argomento e per audire gli uffici per eh, essere messi a conoscenza sullo stato di attuazione dell'iter procedimentale per la realizzazione del depuratore di eh, traiata. Eh, siamo ovviamente tutti quanti coscienti del fatto che sia un'opera fondamentale, un'opera prioritaria per quel territorio, un'opera da realizzare con urgenza. Tuttavia sappiamo tutti che negli ultimi anni, in seguito all'emanazione eh, del decreto leg legislativo 50 2016, il nuovo codice degli appalti, tutte le opere che afferivano ai consorzi di recupero urbano le cosiddette ACRU, hanno subito una battuta di arresto perché eh, tali opere a scomputo devono essere realizzate e, eh, diciamo, rispettando lo stesso codice degli appalti. Tuttavia sin dal primo momento questa amministrazione. Eh, si è impegnata per far sì che questa opera fondamentale per un'area estesa del quattordicesimo municipio e eh, vicina al quindicesimo si potesse realizzare eh, nelle more della eh, diciamo, modifica della delibera 53 che è quella appunto, su sui consorzi di recupero urbano. Poiché i tempi per l'approvazione di questa delibera abbiamo visto eh, che si erano allungati e per fare in modo che quindi quest'opera comunque trovasse un modo, una strada per essere eh, attuata, ci siamo impegnati grazie alla collaborazione dell'assessorato e de degli uffici che hanno lavorato con grande sinergia e con grande impegno a trovare appunto una strada alternativa e questa strada alternativa che consentirà la realizzazione in breve tempo di questo depuratore l'abbiamo illustrata appunto lo scorso 24 marzo in, in commissione, sostanzialmente verrà costituito un super consorzio in cui si riuniranno vari consorzi che dovranno impiegare i fondi per la realizzazione di quest'opera. Questo superconsorzio fungerà da stazione appaltante, quindi avrà tutta la responsabilità della gestione della gara, dell'affidamento dei lavori, si sostituirà quindi in questo all'amministrazione, per cui con questa nuova modalità L'opera non, non si configura più come un'opera a scomputo da realizzare all'interno di un toponimo, ma essendo lo strumento urbanistico decaduto la si potrà realizzare considerandola come opera pubblica realizzata da stazioni appaltante esterna all'amministrazione. Quindi eh, è stata illustrata alla cittadinanza la modalità che è stata messa in piedi, abbiamo anche dato informazioni sul fatto che le procedure sono in stato avanzato perché eh, il progetto è stato approvato, ci sono stati confronti anche con ACEA, per cui avremo alla fine la realizzazione di un depuratore diciamo, di eh, ultima generazione con le tecnologie più avanzate, ci hanno addirittura detto che l'acqua che uscirà da quel depuratore sarà quasi considerata acqua potabile, eh, quindi i progetti definitivi sono stati eh, eh, e gli espro, le procedure di esproprio sono state eh, definite e eh, si sta preparando la delibera di, eh, di giunta che andrà ad approvare il progetto dell'opera a valle della quale verrà stipulata la convenzione tra Roma Capitale e i consorsi quindi ho voluto un po' un attimo ripercorrere velocemente quello che abbiamo trattato in commissione semplicemente per dire che noi riteniamo questa mozione semplicemente superata perché quello che è contenuto in questa mozione è in realtà quello che l'amministrazione si è impegnata a fare, sta facendo e sta portando avanti, per cui il Movimento 5 Stelle vuole, voterà contrario. Grazie.